ben ritrovati oggi impareremo a costruire un quiz clicco su quiz e poi clicco create a quiz questa è la pagina video per la costruzione dei quiz come prima cosa metto un titolo al mio quiz basta cliccare qua e appare eh, i 60 minuti che vengono per default automaticamente se voglio cambiare posso Inserire il numero che mi va bene. Per cominciare a creare il quiz, basta cominciare a inserire la prima eh, domanda. Come si può vedere da qua, queste sono le tipologie dei quiz, ve le farò vedere un po' tutte. Allora, cominciamo con una scelta multipla. Aggiungiamo la prima domanda cliccando qua. Ah sì, mi legge Prova 2 avevo già fatto una prova benissimo allora qui scriverò 2 più 2 uguale questa è la domanda qui devo inserire la risposta corretta quindi metto 4 qui metto 3 voglio rendere le cose diciamo così un pochino più difficili aggiungo una risposta e metto 5 per eh, inserire la successiva domanda agisco qua clicco sul più questa volta però cambio la tipologia e metto una domanda vero o falso da qua si vede la domanda la domanda vale un punto ecco qua 2 più 1 uguale 5 Ovviamente è falso, quindi devo cambiare questo. Ecco, la risposta giusta è falso. Aggiungo la terza domanda, cambio di nuovo la tipologia, questa volta metto uno spazio da riempire. E scrivo 2 più 2 fa e qui voglio il mio spazio. Come dice qua, devo mettere un underscore, una linea bassa, dove io voglio che compaia il mio spazio. Poi posso continuare. Scrivi per esteso. La risposta giusta la inserisco qua. Ecco qua. Anche questa è pronta. Vale un punto. Aggiungo un'altra domanda, questa volta proviamo con il matching, l'esercizio di abbinamento. L'istruzione è sempre la stessa, c'è già, io devo solo mettere i contenuti, quindi 5 più 1 uguale, vi raccomando qui a destra mettete la risposta giusta, tanto poi il sistema le rimescola, 7 meno 2 uguale 5. Eh, 4 più 4 uguale 8. Poiché le, gli abbinamenti sono 3, questa domanda vale 3 punti. Aggiungiamo infine una risposta. Aperta. questo quiz è la risposta sarà non molto intelligente immagino ah, sì, vediamo qua a destra qui posso inserire una breve descrizione del quiz che comparirà nel momento in cui io lo assegno a un gruppo quindi posso dire Quiz di prova per il mio video tutorial. Voglio che gli allievi vedano immediatamente i risultati del quiz per poter eh, eventualmente approfondire qualche argomento e voglio che le domande siano eh, rimescolate, assegnate ogni volta a caso. A questo punto voglio vedere se il mio quiz funziona e ehm, clicco su preview. Notate che si può anche ehm, eventualmente stampare il quiz. Questo 7 qui a destra, come vedete, eh, corrisponde al totale, al totale del punteggio. Andiamo dunque a vedere il mio quiz per il quale assegno 40 minuti. Eccolo qua. Questa è la mia preview clicco su start quiz. Ecco come compare la scelta multipla. Vediamo. Eh, qui c'è la no, questa di prima era l'esercizio di abbinamento, qui c'è la scelta multipla, invece. Qui abbiamo il vero falso. Qui abbiamo eh, lo spazio per scrivere e questa è invece la la risposta breve aperta come vedete il punteggio il tempo sta scorrendo eh, finisco la preview torno alla mia maschera sono contenta voglio assegnare il quiz e quindi clicco assign quiz ecco come vedete sono tornata eh, nella mia home page qui abbiamo il titolo qui abbiamo la descrizione queste sono ehm, delle eh, opzioni che come creatrice posso ancora utilizzare, gli studenti evidentemente non le, non le vedranno. Adesso devo scegliere una data, Mettiamo che lo, ehm, devono farlo i miei studenti entro il 18 luglio. Ricordo come sempre che il sistema è americano, quindi il primo numero corrisponde al mese, il secondo al giorno. Voglio che eh, i, i punteggi vengano eh, inseriti automaticamente nel registro della classe, quindi qui io metto, spunto questa casella. Manderò il quiz al gruppo Edmodo Video Tutorial. Vediamo se viene fuori automaticamente. Ecco, siamo a posto, ora lo posso mandare. Andiamo a controllare che compaia. Eccolo qua. Questo è il nome del quiz e i ragazzi per fare il quiz vedranno scritto qua quiz o take quiz. Basta cliccare sul pulsante e vengono portati alla pagina del quiz. Per oggi abbiamo finito.